Sabato 24 giugno dalle 12 alle 17 il Centro per le Infezioni Sessualmente Trasmesse della Fondazione Cagranda Policlinico di Via Pace 9 offre un test rapido, gratuito, indolore ed anonimo a 150 cittadini maggiorenni maschi o femmine per lo screening di alcune delle principali infezioni sessualmente trasmesse. I test che proponiamo sono un test per l'infezione da HIV, un test per l'infezione da clamidia e un test per l'infezione gonococica. La grossa novità sta che eh, saremo in grado con delle nuove apparecchiature e delle nuove metodiche di fornire una risposta estremamente rapida nell'arco dei 120 minuti. Eh, ovviamente tutto verrà fatto in forma assolutamente anonima e ripeto gratuita abbiamo scelto queste tre infezioni l'HIV per l'ovvio impatto che l'infezione d'HIV ha sulla popolazione generale perché non è vero che l'HIV è scomparso dalla nostra società perché è vero che l'HIV ha lunghe fasi asintomatiche non da segno di sé e quindi avere coscienza del proprio stato nei confronti dell'infezione è estremamente importante. Il discorso è simile anche per la clamidia che ha una Percentuale di asintomatici dal 50 al 75% a seconda dei sessi. Ma è la principale causa di infertilità femminile, la principale causa batterica di infertilità femminile. Ed è una patologia tipica dell'età giovanile fino ai 24-26 anni. Da ultimo offriamo la ricerca della Neisseria Gonorrea perché la gonorrea che si credeva anch'essa in via diciamo quasi di estinzione, è invece di nuovo in aumento e perché attualmente il gonococco è stato riconosciuto come un superbug, come uno di quei batteri che sta sviluppando resistenze antibiotiche molto molto rapidamente e che diventa quindi difficile da trattare.